Amici di YouTube, bentrovati ad un nuovo mini tutorial firmato FabioAmbrosi.it, ogni giorno ne esce uno, dal lunedì al venerdì alle 14, quest'oggi parliamo di come creare l'effetto FLIR eh, sui nostri video utilizzando il software Adobe After Effect. Abbiamo solo 3 minuti, quindi iniziamo subito. Cos'è il flur intanto come definizione? Bene, il flur può essere tradotto in italiano, o almeno così viene tradotto in Adobe a effect, come riflesso lente. Spiegato semplicemente, il flur non è altro che il riflesso che un corpo luminoso, in questo caso il sole, proietta sull'obiettivo della nostra fotocamera o della nostra videocamera. Ora, prendete come esempio questa immagine. C'è un sole, c'è cioè il sole, eh, o un sole, perché potrebbe essere anche l'immagine presa da un altro pianeta, chi lo può sapere questo. Comunque un sole che proietta il, la propria luce verso l'obiettivo della fotocamera generando questo riflesso. Quello che vedete davanti a voi in realtà è un fake perché io vado a spegnere, a togliere, a rimuovere l'effetto con cui ho creato questo flur e vedete che in realtà l'immagine è priva di qualsiasi riflesso. Come creare questo effetto in Adobe After Effects? molto semplice selezioniamo il livello che vogliamo manipolare su cui vogliamo aggiungere il nostro effetto flur e tra gli effetti cerchiamo l'effetto riflesso lente lo trovate nella categoria genera genera eh, riflesso lente eccolo qua clicchiamo e già così, senza fare nulla, vedete che viene aggiunta una luce, un punto luminoso e quando muoviamo questo punto luminoso viene automaticamente aggiornato anche il riflesso che dovrebbe avere sulla nostra lente. Bene, io vado a posizionare questo corpo luminoso in prossimità del nostro sole e vedete che viene aggiunto appunto un fantastico riflesso. La versione base dell'effetto riflesso lente di Adobe After Effects non ha moltissimi parametri. Potete decidere il tipo di obiettivo che va a creare il, il nostro flur potete scegliere e animare ricordo, tutto, tutti i parametri che hanno un cronometro sono animabili eh, potete, dicevo, scegliere la posizione potete scegliere anche l'ammontare eh, della luminosità, del corpo luminoso e quindi del riflesso eh, sul, sul nostro materiale multimediale e basta così eh, può andare bene se si hanno poche pretese ma se si vuole andare oltre c'è un fantastico plugin disponibile sul sito videocopilot.com, un sito che tra l'altro ha molti video tutorial dedicati ad After Effect e c'è un plugin che costerà un centinaio di euro o poco più, poco più dipende dalla versione che acquistate che permette di fare molto altro. Bene, per aggiungerlo basta navigare una volta installato il plugin alla voce Videocopilot, scegliere la voce Optica Flur, questo è il nome del plugin e vedete che questo è un plugin che ha, già guardando tra le opzioni, moltissimi parametri con cui giocare. Bene, io intanto imposto che lo sfondo non deve essere sul nero, ma deve essere trasparente, quindi voglio fondere questo, questo effetto con il video sottostante. Eh, ho qui il mio corpo luminoso, come con il plugin di base di After Effects, ma... Dicevo ci sono molte opzioni con cui giocare e non le vedremo ovviamente in, questi, in questo video tutorial breve, questo mini video tutorial, ma per darvi un'idea cliccando eh, sulla voce options potete vedere che c'è un fantastico pannellino e eh, moltissimi preset in cui è possibile eh, navigare, in cui è possibile cercare il, il tipo di riflesso che eh, si vuole utilizzare, ovviamente customizzandolo come, come lo si desidera, clicchiamo su ok, il nostro flur viene aggiornato, vedete che potete fare molto molto carine. Finisce così anche questo mini tutorial firmato Ambrosi.it. io vi ringrazio, iscrivetevi a questo canale e accendete le notifiche per restare sempre aggiornati, se avete voglia e se avete richieste particolari scrivete all'indirizzo tutorial -fabio se vi fa piacere cercate e mettete un like alla pagina Facebook Fabio Ambrosi. Ciao e grazie!